Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo una serie di trapanini manuali detti anche girapunte. Utilizzeremo delle punte molto, molto sottili, sono delle micropunte in acciaio HSS e questi trapanini e queste punte lavorano su materiali come legno, resine, plastiche. ecco qui vediamo una serie di punte sono punte molto sottili inseriamo la punta nel mandrino la fissiamo bene e poi siamo pronti per effettuare dei fori un tipico utilizzo è per il modellismo navale anche chi crea dei, dei gioielli, dei lavori di precisione, chi fa dei lavori di precisione utilizza queste micro punte e questi trapanini manuali. Il video prosegue mostrando ancora l'utilizzo di questi trapanini manuali con le opportune punte. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per il prossimo nostro video. Grazie.